Ciao sono Luca di Mr. Gadget e sono pronto a presentarvi una novità molto importante è il OnePlus Nord N10 5G Siamo tornati ad usare l'italiano, eh, lo spiegavo ieri che insomma, abbiamo fatto un piccolo esperimento per vedere insomma, quale appeal ci potesse essere per la lingua inglese, adesso eh, business as usual per usare l'italiano eh, eh, nella nostra lingua abituale per presentare questa novità eh, importante di OnePlus. Perché è importante? Perché intanto espande la linea Nord, che è la linea con un rapporto qualità prezzo davvero eh, elevata, perché porta il 5G ad un prezzo ancora più basso, perché a questo prezzo eh, abbastanza diciamo contenuto porta un display con un refresh rate da 90 Hz, ma se non vi bastasse anche questo c'è anche il suono eh, stereo che è un'aggiunta eh, ulteriore. Allora, cominciamo proprio dall'inizio. OnePlus ha una eh, forma diciamo più tradizionale, forse anche un pelino più eh, anonima con questo blocchettino della fotocamera che è classico di questo periodo abbiamo volume rocker e il cassettino delle sim da questo lato cassettino della sim che contiene due nanosim, oppure una nano sim e una micro sd che di solito non esiste con i prodotti di oneplus fino a 512 giga ma poi ci torniamo pulsante di accensione faccio notare che in questo telefono non c'è lo slider abituale che accende e spegne le suonerie di Uh, OnePlus. Sulla parte inferiore un ritorno gradito, quello uh, del connettore da 3 mm e mezzo. C'è un uh, altoparlante, ma come detto, il suono è stereo perché viene usata la capsula auricolare anche per la riproduzione uh, del uh, suono. E poi, uh, per quanto riguarda il display, 6,49 pollici di diagonale è un display LCD, full HD, con una ratio 20 e con uh, tutto sommato una leggibilità direi buona. La caratteristica principale di questo schermo è il fatto che abbia una frequenza di aggiornamento, refresh rate da 90 Hz, questo vuol dire che le informazioni che appaiono sul display si aggiornano più di frequente e quindi eh, quando ad esempio si usa eh, lo scorrimento, ci si muove nei giochi, si fanno attività di questo genere, c'è una fluidità maggiore garantita per chi eh, sta guardando eh, le immagini. Poi magari qualcuno di voi potrebbe non accoggersene, però questa è una caratteristica, soprattutto quando si gioca, eh, che è molto eh, interessante. Quindi display che per la categoria di appartenenza è sicuramente eh, importante. Dotazione hardware, altro tema Fondamentale. Qui dentro c'è il processore Snapdragon 690 che è discretamente veloce ma è soprattutto compatibile con il 5G. È abbinato a 6 GB di RAM e a 128 GB di memoria interna. È discretamente veloce questo telefono però bisogna segnalare che la memoria interna UFS 2.1 questo vuol dire che ha una discreta velocità di lettura e scrittura ma non la migliore disponibile e questo incide leggermente anche nei consumi ma dei consumi eh, parliamo eh, tra poco. Dunque, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, espansione attraverso micro SD fino a 512 GB, eh, con eh, all'interno un processore che è compatibile con le reti 5G, c'è il Wi-Fi 5, purtroppo non c'è il Wi-Fi. Eh, sei, che secondo me oggi dovrebbe essere eh, disponibile per tutti e poi per quanto riguarda l'hardware c'è il sensore delle impronte digitali nella parte posteriore del telefono tutto sommato la più comoda in assoluto da utilizzare non è molto cool non è molto fashion ma è molto eh, facile da eh, sfruttare eh, per arrivare al settore eh, fotocamera eh, bisogna dire che c'è un configurazione con quattro sensori sulla parte posteriore c'è una fotocamera invece nella parte anteriore il sensore principale per la prima volta è da 64 megapixel stabilizzazione elettronica grazie a al giroscopio poi c'è un sensore grandangolare di una buona sensibilità e poi due sensori da 2 megapixel eh, che servono per la profondità e per le, gli scatti monocromatici questo non vuol dire che quando scattate in bianco e nero eh, viene usato questo sensore perché se voi mettete un dito sopra il sensore monocromatico le foto in bianco e nero vengono comunque questo vuol dire che questo sensore cattura eh, delle informazioni che vengono usate per elaborare al meglio la fotografia c'è una modalità notturna, è una modalità che si può utilizzare anche con il grand'angolo, con un risultato che direi che è discreto per la categoria di appartenenza. Eh, fotocamera frontale da 8 megapixel con la stabilizzazione elettronica, che non capita eh, tutti i giorni, i video invece in 4K eh, con il sensore principale, anche in questo caso con una eh, buona qualità e come detto c'è la stabilizzazione che è eh, elettronica. Quindi un telefono che ha 349 euro, questo è il prezzo eh, di lancio ufficiale, ci dà display con 90Hz, il suono eh, con la, la, la diffusione stereo, il jack delle cuffie da 3,5 mm, la compatibilità con il 5G e arrivo in fondo con la batteria, 4300 mAh di batteria con il caricatore in modalità warp 30 questo vuol dire che viene utilizzato il caricatore che era nei top di gamma eh, precedenti di OnePlus, stavo dicendo Huawei, di OnePlus e quindi con una ricarica comunque veloce perché insomma nel giro di 30 minuti si arriva più o meno al 50% della ricarica. Vero che oggi ci sono dei telefoni che 35 minuti fanno il 100% ma costano anche più del doppio. Quindi nel complesso un prodotto che forse non vi farà urlare al miracolo per il suo aspetto estetico che è abbastanza... Eh, ordinario ma che ha tutte le cosine in regola per eh, competere con i prodotti oggi sul mercato allo stesso prezzo io mh, ho trovato la fotocamera eh, carina batteria invece veramente molto eh, molto resistente quindi diciamo che per il prezzo a cui viene proposto questo è secondo me un dispositivo molto interessante se avete delle domande come al solito eh, fatemele io spero di poter rispondere a tutti i quesiti che potreste avere su questo eh, telefono. Se non vi siete ancora iscritti al canale, vi chiedo eh, di eh, farlo e di magari di parlare anche con vostra zia di quanto è forte il tuo canale. Eh, vabbè, eh, ci vediamo su Mr. Gadget appena possibile. Ciao a tutti!